sono dal vivo infatti sono vivo eccomi qua questo è un altro sono un capitano eh, molto dark eppure un po un po perplesso come potrete vedere oltre agli anellini dark e al pentalfa sfoggio pure una bella barba come ce l'ho avuto eh, dieci anni fa cercate nelle anteprime di qualche mio video e lo vedrete e lo vedrete allora vediamo un po se riesco a entrare anche col computer nel ecco qua, sì, infatti invece dell'anteprima c'è che si gira e oggi ho fatto alle sette del mattino pensate per tutte e tutti voi e eh, poi l'ho caricato dopo ho fatto un video che l'ho filmato con il mio cellulare Nokia Asha 302, che vi ho già fatto vedere altre volte. Allora, carichiamo il titolino e vediamo un po' se non è troppo esatto. un po' gli diamo ecco bene poi che possiamo mettere selezione idioma italiano licenza common creative intrattenimento no umorismo persone e blog perché questo è un altro blog e poi vediamo un po di metterci perché io sto presente in musicali allora approfitto insomma alle 23 fare un video viene una cosa metteranno 20 like sulle mie pubblicazioni in instagram saluterò in questo e in prossimi video vediamo un po lo metto anche qua io oggi mi sono filmato facendo colazione e quindi Scusate l'edizione, ma volevo trovare ecco che e video astram ho fatto oggi di colazione che sarebbe l'acronimo di autonomo sensori meridian response non so perché dice video messaggi ai miei sostenitori invece invece in tutorial di gastronomia caserica cioè deve essere e preferiti ecco qua che strano tutorial di gastronomia caserica cioè adesso va meglio allora già c'ho due like e sono contento allora ricominciamo Salve amiche ed amici ora amici salve amiche ed amici salve eh, Mimmo corcione salve a te mario circello qui il vostro capitan sentenza vi saluta e io ho iniziato questi video del capitan sentenza come una parodia eh, perché rispondevo a marco travaglio allora io mi chiedo Adesso che finalmente abbiamo un governo che fa qualcosa per gli italiani. Poi ditemi nei commenti se vi piace la mia barba, perché io dieci anni fa circa, nel 2004, 2003-2004, avevo la barba più lunga, incluso se trovo la foto sì come potrete guardare claudio Olteziano inizia la live va bene ma non la posso seguire come potrete guardare qua da voi eccomi qua ecco vedete che barba per fortuna la foto è formato gigante formato giga caspita guarda perché ti facevano lo sconto le prime visto che perdevano i clienti te ne stampavano 100 e a minor prezzo perché ormai con la stampante in casa chi va a farsela stampare fuori ma io non ho i soldi per una stampante quella che mi avevano regalato col mio primo computer che era l'epoca in cui ho fatto la foto faceva schifo e allora eh, il, cavano le, le cartucce di inchiostro ecco guardate che bella barba che ho sono proprio un barba papà ecco ce l'avevo più larga di adesso se vedete i peli di qua mi arrivavano qua sembravo quasi santone dello svacco vedete anche i capelli larghi guardate che bella barba poi non posso più avvicinare la foto ma penso che già vi siate fatti anche voi una barba forse di vedere la mia barba adesso invece sono qualche settimana appena che ho questa con la bandiera tibetana Impressionante vedere come parlo a ruota libera, anche se mi sento dark. È impressionante vedere come della faccenda dei diritti umani violati dalla Cina, dalla Cina comunista continentale, non gliene freghi ormai più nulla a nessuno, perché ormai tutto quanto si costruisce in Cina, tutto quanto è made in Cina, quindi delle proteste contro le persecuzioni agli integranti di Falun Gong di Falun Dafa le proteste contro la soppressione eh, dei popoli della Manciuria eh, degli uiguru che sono i musulmani cinesi della protesta contro persino vedete qua La protesta contro i diritti violati in tibet una strana liberazione sono andati a torturare persone e eh? voi cercate liberti free tibet in, in internet vedrete vedrete di cose cosa hanno fatto eh. cercate joan falun e falun gong cioè falun da fa joan falun e falun gong cercate e vedrete che la soppressione dei diritti umani che c'è in cina Impressionante e quindi che dire che ce ne sono di cose tibet un paese il suo dramma. Di camilla king shakespeare and company come stanno non soltanto comunistizzando i, i tibetani ma addirittura alterando la loro cultura la stanno cinesizzando sinizzando impongono la loro cultura veramente sono cose tristi che ci tocca leggere ma tutto il mondo tace ed ha consente ha consente la sterilizzazione forzata dei, dei, dei tibetani quando già nessun cinese si sterilizza più si eh, consentono tacitamente sull'aborto forzato di tibetani, di abitanti della Manziuria, della Turkestan interno e eh, anche della Mongolia interna, la Cina, quando ormai i cinesi non abortano più perché la politica del figlio unico è finita, eppure per le minoranze etniche che dovrebbero essere protette questa politica del figlio unico continua l'unione europea che fino a ieri almeno formalmente protestava ma poi guardava ad un'altra parte che fa niente neanche protesta perché ormai il traino dell'economia mondiale e l'industria cinese e la finanza cinese e l'economia cinese per cui se i cinesi i comunisti cinesi i dirigenti comunisti cinesi massacrano persone veramente tutti stanno ziti tutti shh. io forse dopo vi metterò dei link invece di mettervi il link ai miei video e metterò dei link esterni a falun gong a falun da fa vorrei vedere qual è la differenza fa falun... falun gong o falun da fa il falun gong notato not, il falun gong noto anche come falun da è una disciplina spirituale cinese e quindi ecco perché si massacrano persone che praticano una disciplina spirituale allora facciamo così dei like qua vi metto il link questo è falun gong questo è il portale italiano dal portale italiano di falun da fa potrete scaricare dei libri in formato digitale gratuitamente io ce li ho in formato cartaceo ma eh, bisogna pagare il supporto cioè hanno un loro costo però eh, ecco lo metto sotto sotto tutta la serie di note eh. ecco qua Signor Gafa, e poi mettiamoci anche Wikipedia. Falun lungo, così avrete anche una spiegazione. Che cos'è? Gong e poi per quanto riguarda il tibet ci sono molti video e eh ed è poi molto facile da prendere perché è una specie di chi kung perché si ossessiona tanto il governo cinese a perseguitare addirittura dicevano che facevano cose infami ecco qua vediamo qua vi lascio per avere delle notizie delle informazioni i link sono generoso io ormai non non pubblico nulla di mio di personale tutti i video guardateli perché so che voi andate nella lista di riproduzione quindi ma qua vi lascio l'istituto l'istituto l'amazon K di pomaya che sta vicino pisa che è la sede centrale diciamo del mahayana tibetano e ci avete programmi di studio attività calendario diario info e insomma è molto me messo bene e siccome io ho Ormai ho salvato tutta questa informazione voglio mettere il video nella categoria eh, che categoria gli diamo e mi sembra che per il momento va bene così eh. poi non voglio mettervi troppa informazione ma lì sapete tutto quello che succede eh, relazionato anche a la lotta per l'indipendenza allora mettiamo il video già lo mettiamo da adesso eh, preferiti interessanti la rubrica letteraria perché ho parlato dei libri giustamente allora eh, li troverete in quel in quell'istituto l'Amazon K di Pomaiya ecco qua tutte le informazioni riguardo ciò che succede in Tibet comunque cercate anche in internet eh... poi vorrei chiedere a marco travaglio caro marco travaglio magari qualcuno che gli passasse questo video io mi sono presentato come il capitano del pd quando lui diceva che il pd era una nave che aveva perso il capitano ma non mi ha risposto allora adesso gli dico marco travaglio già beppe grillo e io ci ho fatto un video no ha esordito dicendo che lui andava oltre hitler e infatti vediamo qua se trovo lui ha detto beppe grillo non video che lui era andato oltre hitler e qua vi do Qua vi do proprio il titolo e vi metto il link e io l'ho criticato sarcastico in questo video a beppe grillo capito qua ce l'avete nel chat che lui era il titolo del video è jean commenta le ultime battute di Grillo su vivisezione su andare oltre Hitler perché voleva vivisezionare il barboncino di Berlusconi o che Berlusconi aveva comprato a qualcuno. E questo successe nell'anno del signore 2014, il 3 giugno. E con battute di questo genere, che lui era andato oltre Hitler, non so se gliela ha risposto la Merkel lui fa perdere, perdere consensi e confonde anche la sua base elettorale oggi proprio mi sto impappinando lui fa perdere consensi beppe grillo al movimento 5 stelle e fa perdere eh, diciamo l'appoggio della base elettorale che è moderata adesso invece è che ha detto che ormai la democrazia è una cosa superata la democrazia è una cosa superata Bisogna andare oltre, bisogna andare. Io da giovani, fin da giovane dicevo che la democrazia rappresentativa non era sufficiente e che una democrazia diretta era meglio, ma dire che la democrazia è superata. Poi non viviamo nell'antica Atene, dove 50.000 abitanti erano liberi e vivevano di una rendita e 50.000 abitanti erano schiavi, quindi per forza che andavano nell'agora, nella piazza a discutere andavano nell'anfiteatro e discutevano per giorni eh, su ogni cosa su ogni aspetto economico politico sociale ma ti immagini se in un paese come l'italia con 60 milioni di abitanti fossimo tutti liberi e uguali di discutere sugli stessi temi cioè eh, chi avrebbe diritto di comandare chi avrebbe diritto di decidere che fare eh, nessuno voterebbe in italia tutti parleremmo e diremmo no, bisogna fare così, no, ma quella cosa bisogna risolverla così, no, bisogna fare così. Eh, la democrazia diretta oggigiorno e non ad Atene, dove c'erano 50.000 schiavi, il 50% della popolazione a lavorare per il 50% della popolazione, 50.000 persone nate libere, oggigiorno non si ha la tecnologia non ha messo a disposizione dell'uomo i robot perché lavorino sul suo posto quindi chi già ci abbiamo abbastanza disoccupati in italia in più eh, ci dovremmo fermare a parlare voi avete idea cosa sono le discussioni di condominio inutili lunghe tediose eh, stressanti che non si risolve mai nulla eh, ecco già una discussione di condominio di una palazzina di quattro piani due appartamenti per piano sembra che veramente debba protrarsi la riunione di condominio eh, per epoche bibliche addirittura ere zoologiche eh, planetarie cosmiche se si dovesse discutere già nel parlamento e nel senato i tempi di discussione sono geologici intere ere perdono per proposte di legge ma se tutto quello che eh, si deve fare deve passare per una discussione di tutti i cittadini con i referendum ecco allora tu ti trovi in un comune che tutti devono opinare tutti devono votare quanto si spende nelle votazioni poi paradossalmente questo schema che può sembrare moderno quello di arrivare alla democrazia diretta al giorno d'oggi evitando le elezioni e per sorteggio casuale dei rappresentanti che poi non si sa chi sorteggia i rappresentanti politici a caso assomiglia molto alla forma di governare dell'unione sovietica perché i soviet sono questo dei comitati base del quartiere del condominio della fabbrica della città della regione della provincia dello stato degli stati dell'unione sovietica quindi eh, si fanno tanti comitati cioè tanti soviet e si discute si discute si parla si parla si parla ma poi alla fine nasce una nuova burocrazia perché perché la gente non tutti hanno tempo di parlare tutto il tempo anche se stanno iscritti al comitato o al nuovo soviet allora devono andare a lavorare allora quelli che possono discutere non avranno lo stesso peso di quelli che votano perché lo stesso joseph stalin cioè l'uomo d'acciaio stalin significa d'acciaio diceva che non contano i voti ma chi conta i voti mi sembra che è stato lui o lenin allora che succede che anche nella più grande democrazia come vuole beppe grillo utopica platonica dove c'è un voto uno a uno un voto diretto che siamo tutti uguali inter pares che succede che non tutti possono andare a discutere e meno a votare perché devono lavorare a meno che non aboliamo il lavoro non aboliamo il denaro le macchine producono per noi e noi tutto il giorno a parlare a parlare a parlare ma chi ci andrà veramente allora è un'utopia è una barzelletta anzi però lui eh, che io non lo vedo beppe grillo come marxista, come socialista come sovietico propone un qualche cosa che hanno realizzato nell'unione sovietica tutti dovevano parlamentare tutti dovevano opinare, tutti dovevano discutere e poi alla fine facevano tutti quello che voleva il dittatore dopo aver tanto parlato i soviet erano questi dei comitati di base quindi eh, caro beppe grillo prima ti sei superato dicendoti che eri andato oltre hitler che volevi siccome ti eri stancato di come Silvio Berlusconi parlasse del, di un cagnolino, volevi fargli la vivisezione? E se ne sei uscito con quelle pagliacciate per la tangente e la tua base si è allarmata, infatti, molti sono usciti dal movimento 5 Stelle. Adesso te ne esci di nuovo dicendo che la democrazia è una cosa superata e che bisogna mettere i politici con elezioni casuali, random. E voglio dire è un altro passo verso magari non il superamento a destra di Hitler, ma il superamento di stalin a sinistra perché non ti sta inventando nulla poi tu che c'è una certa età e istruzione, si suppone e che hai fatto molta satira politica o stai continuando a fare satira politica prendendoci in giro a tutti oppure evidentemente eh, evidentemente eh, non sai che stai parlando dei soviet dell'Unione Sovietica? Che soviet sono comitati comitati eh, bolscevichi, comitati comunisti, marxisti? Guardate che bel profilo. Guardate, guardate. sarà l'ultima volta perché io mi sono lasciato circa più di 12 anni fa la barba così larga. vedete però mi pungeva mi dava fastidio e adesso mi dà fastidio pure così corta non so se raderla un millimetro o toglierla certo un capitano con con sta barba con pizzo è un capitano poi la lascio pure nel gargarozzo La barba non è che la taglio così sembra più lunga viene una cosa peccato che io la volevo appizzita e invece mi viene una cosa per nulla liscia non è neanche gassata questa è una barba ferrarelle vabbè la barba da coatto da ragastolano infatti mi madre è ormai soggiorno e tagliate la sta barba e tagliate la sto, sto cavolo di barba sempre incarcerato con la condizionale visto che, che sto a casa allora io dico a marco travaglio di spiegarmi che cosa intende adesso beppe grillo che veramente è strepitoso Vediamo un po' la risoluzione del video. La massima risoluzione è 720 adesso a guardarlo dal vivo. Ma se io eh, adesso c'è due spettatori, ciao due spettatori, vi ho lasciato dei link in descrizione, spero vi piacciono Ma se io poi finisco la live, adesso c'è tre like. Grazie dei tre like. Due spettatori significa che uno mi ha dato la like e se ne andato prima erano due like significa che eh, se io eh, dopo carico finisco il live vado a guardare il video e scopro che eh, c'è una risoluzione minore tutti stanno a caricare l'eclissi lunare l'eclissi di luna la moda e vabbè ma io no io no io preferisco parlare di cose mie gli argomenti vari che so che voi mi seguite e infatti volevo caricare questo video infatti lo, lo carico anche se ne frega preferiti interessanti no interessanti no lo tolgo lo metto video bitacora del capitan santi perché sto da capitan santi ho parlato di libri allora per chi è interessato a quello che ho detto sui libri falun gong falun d'afa joan falun che è la dottrina di falun gong poi ho parlato del tibet ho fatto vedere dei libri sul tibet mi raccomando e eh, interessatevi all'occupazione eh, comunista cinese del tibet buddista poi un'altra cosa che si dice roncadelle ma dove roncadelle io davvero roncadelle mai sentito roncadelle Ah, il cellulare ma ha messo che sto a roncadelle oh incredibile io sto a roma vabbè mi vedranno a roncadelle comunque chi mi conosce lo sa sto a roma roncadelle io metto sempre nei live roma si vede che r r n roma ron schiacciato la n e ha fatto roncadelle che bella sorpresa allora tutti credono che i musulmani sono solidari sono solidari fra di loro invece c'è il, il dramma de, degli uiguru che sono i eh, che sono una minoria di musulmani cinesi sono turcofoni sono di origine turca islamica eh, vediamo eh, che sono soppresi dalla cina comunista in pratica non sono cinesi ma i cinesi oltre a aver occupato e invaso il il tibet ecco qua vediamo un po vediamo che ecco qua tra ecco vi lascio un po di beh, beh no allora facciamo così vi lascio anche il link sugli uiguru così facciamo sette tele perché veramente dovete dovete leggere dovete leggere di più io purtroppo sugli uiguro non ho nessun libro sulla loro repressione sono perché i turcomanni sono i turchi in asia perché i turchi sono originari dell'asia voi lo sapevate no ecco allora e poi vi lascio anche la repressione del luglio del 2009 Ecco nel luglio del 2009 c'è stata una repressione ma voi questo la rai non ve lo dice i telegiornali non ve l'hanno detto nel 2009 no dove eravate voi dove eravate voi e eh? come in tibet continuano a reprimere soltanto che si parla perché è un tema un tema che scotta si parla eh, della palestina c'è solo la palestina ma ma della mongolia interna ma degli uiguru non se ne parla la mongolia interna assorbì, che era parte della mongolia esterna ma è stata assorbita dalla cina infatti la mongolia esterna che è stata assorbita prima dall'unione sovietica si è riuscita a liberare invece la mongolia interna no come stanno le cose e, e non si riescono a, a, a ribellare qua ci perché è giusto se no poi si incavolano mm. Da wikipedia l'enciclopedia libera e poi eh, anche qua da wikipedia l'enciclopedia libera vediamo È in corso ecco. ormai nessuno si ribella nessuno nessuno contesta più nulla la cina possono fare quello che vogliono al governo comunista cinese perché tanto e loro producono per tutto il mondo e salvano l'economia mondiale, però, come potrete guardare qua, agli Uiguru che sono di origine turcomanna, quindi, eh, come ai tibetani, come alla come alla mangiuria leggetevi la storia della mangiuria leggete che sono continuano a essere ripresi vi metto qua appena e poi cercate in internet come hanno occupato la mangiuria cercate qua vi metto sempre con la citazione da wikipedia l'enciclopedia libera perché sta bene così loro fanno il materiale bisogna ma vedete come l'hanno assorbito la manciuria era uno stato a parte io lascio pure le note chi se ne fregano hanno tempo di toglierle e, ma vedete un po io faccio tutto questo per la vostra cultura ecco fatto in pratica basta poi poi ci sono tante altre cose che potrete andare a scoprire per il conto vostro e nessuno dice nulla io voglio vedere se quelli del movimento 5 stelle e quelli della lega che non si chiama più lega nord ma adesso lega lega vanno a parlare nel Parlamento dell'Unione Europea dei diritti dei uiguro del Turkestan cinese degli abitanti della Manciuria che sono stati tutti deportati in Cina dei tibetani che hanno visto come molti cinesi hanno colonizzato forzata forzatamente il Tibet e della Mongolia interna che sono stati colonizzati a loro volta dai cinesi e quindi voglio vedere se il movimento 5 stelle e la lega parleranno di tutti questi temi che io vi ho messo qua il link perché spero che voi andiate a guardare tutte queste cose belle e, e poi devo cambiare categoria Ormai devo cambiare categoria al video perché non è più persone blog, ma è, è istruzione, istruzione sono cose serie. Istruzione, modifica accettata. E sono quasi le 24 sono da 41 minuti che faccio questo video e già ho finito tutti i temi ho parlato de delle dichiarazioni di pepe grillo eh, vi ho dato informazioni su falun dafa falun gong istituto l'amazon dell k eh, delle repressioni della cina comunista che nessuno dice nulla nessuno fa nulla perché ormai la Cina salva l'economia occidentale. Questa mattina alle 7 ho fatto un video che ho editato poi tipo pomeriggio, credo. Andatelo a guardare, cercate nel mio canale ASRM, cercate questo ASMR, troverete tutti i video che ho fatto pranzando cenando facendo colazione e merenda come questa mattina che ho fatto colazione forse farò un video domani forse no chi lo sa chi lo può dire è da giorni che non facevo dei video e gli ultimi due video li ho registrati ed editati nel computer quindi sono due eh, sono più di due giorni che non ho fatto delle live poi eh, cercate eh, io vi lascio qua playlist eh, vediamo un po vediamo se la trovo vi voglio mettere eh, niente no? quando uno cerca qualcosa ah, ecco questa playlist andatevi a guardare che bellissima ci sono eh, musica balli eh, veramente di tutto eh, andatevi a cercare questa playlist esatto quella lì che vedrete adesso e poi ehm, eh, questa è la playlist dove ho messo il video di oggi allora io vi lascio dopo magari questa notte perché già è quasi mezzanotte adesso eh, metterò i vi, vi consiglierò dei video le anteprime nei riquadri negli angoli e poi anche fra i video consigliati qua eh, mi raccomando fate i bravi dal vostro capitano santenchan cara amiche ed amici vi saluta Capitan Sant'Enchan, forse eh, domani in o mi taglio, mi raso la barba perché già non la sopporto più e poi non sopporto più mia madre che dice che fa schifo. Io non so commentate, mi dona la barba o non mi dona ancora, è corta. Io nel 2004-2003 l'ho lasciata così la barba, vedete era molto folta. E mi dava molto fastidio ma poi mi c'ero così abituato che mi toccavo non c'avevo più nulla perché era veramente dieci volte più larga di, di quanto è adesso forse me la sarò lasciata 7 10 mesi non so dai stessi sette ai dieci mesi ci avrà avuto questa barba forse un anno no, non, è molto larga guardate il mento mi era venuto fino qua ma tutto tutto larga i peli di qua venivano fino qua e peli di qua eh, veramente era molto larga non, non, mi, non mi ero tagliato se io alzavo il mento eh, i peli di qua arrivavano fino qua veramente era molto era una cosa come la capigliatura mi veniva e io invece la volevo a pizzo volevo un pizzo e non mi veniva il pizzo mi veniva una cosa così però poi sono stancato, l'ho tagliata per... perché mi dava cioè. Quando ti lavi la faccia ti rimane il sapone, non ti riesce a sciacquare, e... vedete perché altrimenti era bella. Però mi dava fastidio, mi irritava la pelle, mi venivano i brufoli, i punti bianchi. Allora ricordatevi del Tibet, vi ho fatto vedere dei libri mandate nell'Istituto kappa di Pomaia Pisa e, e lì troverete troverete veramente molti molti libri libri e anche potete chiedergli a me mi mandavano la rivista gratuita adesso l'hanno fatto in formato piccolo cd la rivista Shidi sul buddismo tibetano Ve lo dice Santen Chan, che appunto Santen Chan è il mio nome buddista cinese, ma buddista cinese. Vi ringrazio di avermi seguito e a dopo, ciao.